dove presente, la parola svanisce, l'azione impallidisce, si prostrano utopie, sei dubbi, senti dubbi, avrai discorsi vuoti, parole forti noti, nessuna libertà, nessuno inietterà. un nuovo catechismo, il nuovo Parlamento, nessuna libertà, In dove presente, la parola svanisce, l'azione impallidisce, si prostrano utopie, perciò la Presidente della televisione, padrone della Per ma c'è autre chose, giustizia e libertà. È presidente, non ha la libertà. Venga presente, la parola svanisce. È il presidente, non ha la libertà. Nazione impallidisce, però utopie.